Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, mi sentite, vero? Sì. La Commissione per la cooperazione ha lavorato nell'ultimo periodo proprio, sulla, proprio a questo progetto, ossia l'appello di Quaresima, che riguarda il sostegno nella, alla, nel, durante gli anni della scuola media superiore ai ragazzi, delle scu ai ragazzi non vedenti delle scuole del Togo questo piccolo paese lontanissimo da noi che anche conosciamo poco, ma che invece ha una realtà che via via la Commissione viene conoscendo anche grazie alla presenza in Commissione stessa di Flavio Fogarolo, conosciuto da tutti noi per la sua attività in Togo e non solo, che parlerà fra qualche minuto e illustrerà il progetto. Io però voglio invece ricordare, lo spot relativo proprio a questa situazione degli studenti non vedenti del Togo che ascolteremo fra un po' e che comunque è importante per noi come associazione non solo per presentare la realtà togolese ma anche per farci conoscere ancora di più proprio nel settore del nostro lavoro ossia la cooperazione tra i popoli che prego, che prego di poter poi prego i gruppi e il mio gruppo stesso di poter eh, diffondere in tutti i modi possibili affinché venga conosciuto ed ascoltato e diffuso quindi anche per esempio nelle diocesi, nelle radio diocesane nelle singole regioni. E non voglio perdere molto tempo perché poi parlerà Flavio, ma intanto noi ascoltiamo e vediamo questo, questo, spot. Chiedono solo di poter studiare. In Togo, quasi tutti gli studenti appartengono a famiglie molto povere. Lo Stato non fornisce ai ciechi gli strumenti specifici necessari per lo studio. Per loro, il sogno di frequentare il liceo e iscriversi all'università rischia di infrangersi contro un muro invalicabile. Il MAC, insieme a te, vuole sostenerli. Con il tuo aiuto possiamo fornire agli alunni non vedenti del Togo libri in braille, cubaritmi per la matematica, carte geografiche in rilievo, Grazie alla tua generosità consentiremo agli studenti di frequentare il liceo e l'università sostenendo il pagamento del vitto, dell'alloggio e delle tasse scolastiche. Diamogli una mano. Chiedono solo di studiare. Visita il sito movimentoapostolicocechi.it oppure fai una donazione ai numeri di conto che vedi in sovrimpressione. E ora, Flavio, penso che possa illustrarci il progetto. Un caro saluto a tutti intanto, grazie dell'invito. Faccio parte da, da pochi mesi di questo, di questa, di questo gruppo, insomma, nel senso anche della, della commissione, però conosco da tanto tempo diverse persone di voi, quindi insomma diciamo che mi sento abbastanza di casa. Ecco. E il mio compito è quello appunto di illustrare il progetto, che poi in pratica di far capire cosa succede in questo paese, in questo Togo, è un paese, una situazione è un po' particolare, cioè nel senso non è che siamo, non si parte da zero, anzi è una realtà rispetto ai cechi, dove è stata fatta molta strada negli anni passati. Ci sono pensate ben otto scuole per cechi che funzionano. Per fare un esempio, in paesi vicini, probabilmente, c'è cioè il Burkina Faso, che è molto più grande, più del doppio, e ce ne sono due. Allora, non è che in Burkina Faso ci sono meno bambini cechi sono più bambini cerchi che non vanno a scuola che restano abbandonati ecco. nel Togo vanno a scuola praticamente tutti è difficile trovare qualcuno ogni tanto si trova girando per i villaggi qualcuno che, che li ha abbandonato che vaga ma mh, di fatto vanno tutti a scuola e una scuola che funziona abbastanza hanno, diciamo ci sono dei problemi come tutti alcune sono in difficoltà però abbastanza... le cose funzionano ecco. quindi non è quella l'emergenza il problema è dopo cioè, questi ragazzi vanno a scuola e sono anche molto bravi, ce ne sono che, che veramente, so, anzi, in certi casi. Perché in Togo è una cosa curiosa che ho imparato: la scuola è molto selettiva, intanto perché boccia tantissimo, e anche molto competitiva, cioè, ogni, quando vanno le pagelle, come in molti paesi africani. E anche, anche in Asia eh, non ti danno solo i voti, ma ti dicono anche la posizione: se sei il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto della classe, eh, cosa che da noi farebbe non ridire moltissimi molti sì. pedagogisti qui sì. eh, invece è normale. E mi è capitato diverse volte di vedere questi ragazzi ciechi alle superiori, è l'unico cieco della sua classe che mi porta la pagella e, e, ed era scritto nero su bianco, che era il primo della classe. Quindi non è che un modo di dire, no, sei il più bravo. No, era proprio documentato, è il primo della classe. L'unico cieco, quello che non ha insegnanti di sostegno, attenzione, è, si, si arrangia con quello che gli dicono i compagni, che gli dicono quello che è scritto alla lavagna, eccetera. Allora, quando si vanno a fare poi alla fine l'esame di Stato, che lì è il BAC, e mediamente in Togo i promossi sono il 30%, cioè il 70% vengono respinti. Dicevo okay, che è un... La scuola è selettiva, proprio, tosta. Ecco, I nostri ce la fanno quasi tutti. Cioè siamo sull'ordine mediamente del 90% degli anni buoni anche se arriva al 100%. <ride> e questo è importante, anche un'altra cosa. Una, una scuola selettiva, però è anche una scuola che dopo dà valore al titolo di studio. Cioè, lì non, non è un pezzo di carta, un diploma poi effettivamente cambia la vita a queste persone. Lì Non hanno la pensione, non hanno niente i ciechi. Però se riescono ad avere un diploma, le loro possibilità di essere autonomi e di farcela poi nella vita di avere un lavoro crescono enormemente. Ecco perché allora quando ci chiedono poi di andare all'università eh, si fa di tutto per fargli, per fargli andare, per fargli studiare, per fargli andare, perché se lo sono meritati innanzitutto, perché in questo modo cambi veramente la loro vita. Ci sono però enormi difficoltà perché vengono tutti da famiglie molto povere, Molti di questi dicono chiaramente che se non fossero stati ciechi non avrebbero mai studiato. Lì le famiglie, e solo le famiglie diciamo, benestanti, diciamo meno, di medio reddito, mandano i bambini a scuola. Perché bisogna pagarsi tutto, bisogna pagare tutto quanto. L'università non se ne parla neppure. Bisogna pagare le tasse scolastiche che hanno dei costi notevoli, siamo grossomodo 100-150 euro l'anno, per dire, ma insomma c'è lì famiglie che hanno che prendono 100 euro al mese sono, sono veramente pochi. Eh. E non ci sono sconti per i ciechi, non c'è nulla. E, ecco, allora, il problema è lì. Poi bisogna, chiaramente vengono da villaggi sperduti, quindi devono vivere in città, quindi devono affittare una stanza, devono comprarsi qualcosa da mangiare ogni giorno, devono raggiungere l'università, eh, perché se si prende la stanza vicino all'università costa troppo e allora quindi si prende una stanza lontana, però bisogna arrivarci, allora, non sì. ci sono autobus, quindi pensate un cieco che si muove in una città di 3 milioni di abitanti, un caos incredibile, e non ci sono appunto autobus né niente, l'unico mezzo di trasporto è, quello che chiamano il mototaxi, cioè che praticamente sali dietro a uno che ti porta e costa anche quello però, quindi, ecco, allora, tutto questo, alla fine, sta creando una situazione che fino adesso, ecco, io eh, lavoro anche con una situazione che ha curato questo, che è una situazione di, di Vicenza, di Barbarano Vicentino, che è stata tra l'altro fondata da una, una, un Urbana Carezzoli, che è la socia del MAC, appunto, e che, eh, che è morta nel 2000. E, e questo, fino adesso, abbiamo, siamo sempre riusciti, a, in qualche modo, a dare queste risorse a fare studiare questi ragazzi. Cosa succede? Che ogni anno che passa sono sempre di più, crescono, nel senso che essendo bravi a scuola poi ce la fanno agli esami, l'anno scorso sono stati, hanno passato il BAC in 15 e tutti e 15 si hanno chiesto di studiare. Abbiamo provato a fare un po' di sondaggio per vedere se qualcuno poteva essere tenuto dalla famiglia, ma alla fine abbiamo tolti due insomma, ecco, e gli altri sono entrati eh, nella squadra e quindi cominciano a essere tantissimi, cominciano i costi che crescono e quindi alla fine rischiamo di non farcela più e bisogna cominciare a dire tu sì, tu no, eccetera abbiamo ragazzi poi, che poi ce lo vengono a dire che di fatto anziché andare a, a, a lezione passano una giornata a pensare a come trovarsi qualcosa da mangiare perché, insomma, ecco, non ha senso perché ti, paghiamo i soldi per l'università e poi tutto si blocca perché non hanno da mangiare e quindi noi cerchiamo di tutto di poter andare avanti con questa iniziativa. Ecco, il, il progetto del MAC appunto, aiuta almeno eh, a, a, a portare avanti tutto questo discorso. Ecco, per esempio c'è un, una stamperia Braille, perché poi è chiaro che quando vanno a fare i corsi devono avere qualcosa per cui studiare, quindi, eh, che produce libri in Braille in quantità incredibile. Cioè una, una parliamo di una stanzetta... Di, di, di tre metri, diciamo, poco più, insomma, ecco, dove ci sono due, dei computer, due stampanti braille, che vanno a raffica a stampare fogli tutto il giorno e forniscono libri, grosso modo, a circa un centinaio di ragazzi. No? Quindi sono numeri molto, anche, cioè in tutto qui si seguono, si tratta di questi studenti universitari e delle superiori, sono più di 200 nei vari paesi del Toro. Eh, eh, però quelli veramente bisognoti che stiamo aiutando con, con le borse di studio naturalmente sono 70 però 70 comunque sono, anche questi sono di costi no, no, no. non differenti per, per, per queste nostre risorse ecco allora, questo è in sostanza l'argomento, il motivo di questo aiuto di questo progetto noi siamo veramente il senso ecco, di questo appello eh, e sono tanti, sono tanti perché in Togo ci sono tanti ciechi. Questo è, è fuori discussione. Sono più, diciamo, percentuali sono, eh, rispetto a, a noi, sono tantissimi. Insomma, che proprio recentemente proprio perché non vengono curati. Eh, attenzione: non è questo poi è collegato all'altro discorso degli interventi sanitari, eccetera. Recentemente abbiamo portato a visitare tre ragazzi. E, e, e tutti e tre ci hanno detto che non si poteva fare più nulla, però se fossero andati prima dall'oculista probabilmente si salvavano, salvavano la vista. Ecco, queste sono cose veramente che fanno eh, brividire. Ecco, io mi concludo qui, ecco, di aver chiarito qual è, qual è la situazione, mm. eh, di cosa è il problema. Ti, per, è una situazione... Non, è, non si parte da zero, ma anche questo lo teniamo presente. Cioè Il fatto di aver fatto tanta strada dovrebbe essere uno stimolo per continuare, per sostenere, perché veramente abbiamo dato a questi ragazzi il gusto di studiare. Loro sì. cominciano a capire che mh, con la cultura riescono, no, magari qualcuno, solo pochi quelli che ce la faranno con il reddito a vivere, però il senso di essere cittadini del loro Stato, la dignità, e tutte queste cose ormai sono acquisite. E, i ciechi che, di cui parlava padre Fabio Gilli, che hanno fatto partire queste cose, che venivano prese sassate nei loro villaggi perché erano quelli che portavano sfortuna, erano quelli che erano, che erano stati maledetti dagli spiriti. Sono cose che non succedono più adesso. Questi sono ragazzi sono veramente cittadini del loro Stato, hanno la loro dignità, e però bisogna continuare. ecco, e proprio Alla fine proprio si dimostra che l'istruzione è veramente la strada per l'emancipazione e per la dignità di queste persone.